Ciao persone, oggi siamo qui per giocare alla SMP di cui avete visto il trailer qualche giorno fa I membri sono suddivisi in 4 team composti da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone Tutti sono sparpagliati nel mondo di gioco dove ci saranno alleanze e guerre Benvenuti nella Ingran SMP. effettivamente cominciare l'SMP quindi ognuno vada nelle proprie stanze insieme al loro gruppo tutti okay. avete permesso quindi ci dividiamo andiamo tutti nella stessa direzione il bello è quello se facciamo un incidente muore, muore solo, solo il, il conducente oh c'è una barca veni, veni. veni. c'è una barca abbiamo le cose prima non speedrunniamo però adesso se abbiamo dei diamanti ah, non li usiamo okay. per fare niente vai tu vai sotto io vado sopra vai vai eh. Come l'hai detto eh, un po', vabbè, avevo già il ferro Io non sono un speedrun Io eh? faccio cose con calma Esatto Comunque io ho già il ferro Ma non mi hai fatto già gli utensili cioè. Il massimo un piccone oh. Buongiorno Ciao Ciao Allora volevo dirvi solo una cosa Che sto dicendo a tutti Non lasciate cioè Non andate subito a prendere diamanti Eccetera eccetera okay, No poi... no già, già ne stiamo parlando No no non andiamo okay, eh, cioè... aspetta, aspetta una cosa Il ferro si può usare Sì il ferro sì Ma okay. non andate a subire diamanti Quattro, una giorno. settimana nel gioco Sì, una settimanella, sì Ok al gioco possiamo andare a prendere i diamanti Va bene, va bene Vado a dire anche al team 2 a Ok A posto Va bene, capito Ciao ciao Ciao C'è un piccolo problema Abbiamo iniziato questa SMP di notte Vabbè, sti cazzi. Missioni mes, Missione del Della E porca days later. A posto Mochi chi entra gay Vuoi una spada? Eh, no, no, no Io vado di piccone e Tu vado di spada allora, la missione in questo... Fare un castello! No, allora, magari no. Voglio un la mi... castello. La missione in questo episodio è almeno farsi full iron. Ora con un iscritto di furia. Devo fare legname, devo fare legname, devo, devo fare, fare legname. legname. Comunque, l'obiettivo in questo video è trovare almeno del ferro per farci full iron. E possibilmente iniziare a farsi una casa. Ma sotto c'è Kirom. Ciao Kirom. Via, ciao, ciao. Via. Ok, è arrivato il nostro messaggero. Vabbè, aspettiamo il giorno fin qua perché sennò poi moriamo. Dobbiamo andare molto lontano Ma dico davvero Tu ti occupi della legna e della spada Io mi, oh, mi occupo del, dei materiali dei miei Va bene va bene va bene. Quanti libri ci sono? Uh, un botto Perché sono gli unici che non bruciano al sole Perché loro non lo danno il sole Ho la saturazione al massimo anche, Così almeno i bambini sono contenti Ecco <fetto> <Ireland> <fetto> Bene, a quanto pare un owner è così tanto scherzoso da aver riavviato la VPS. Ma lo. Comunque, ov ovviamente problema. nella intro uh, ci sono tutti i membri primari. Quindi, se ne no, se okay. aggiungono nuovi, se qualcuno cambia team. L'entro entro non cambierà, quindi. Io prendo. Io prendo già dei libri perché le librerie quando servono a farle non. Io le prendo pure io, le prendo pure io. Un Cerchiamo un'isola. Cerchiamo un'isola, quindi un andiamo per mare. E direi di tagliare sta parte perché è veramente noioso viaggiare per il mare. Dunque, dai, un buon inizio che abbiamo fatto, a parte alcuni bug che siamo cresciati almeno due volte. Qua ci sarebbe il TikTok: ta Obiettivo 1 e 2 perché effettivamente abbiamo una casa Quasi, quasi. E eh, lui Lui deve ancora farsi pulare. pull iron Vabbè quindi... io vado prendere il ferro Mentre che lui va a prendere il ferro Io spero che questo video vi sia piaciuto E non faccio un altro da secoli Quindi penso che finirà quel video Saluta Alza un attimo la testa <ride>